Grazie Presidente. E la proposta che, che oggi insomma andiamo ad illustrare è una proposta, voglio chiarire, che parte, eh, parte dal territorio, parte dal basso attraverso una petizione popolare, quindi uno strumento di democrazia diretta con il quale una comunità ecco, di una parte del, del quartiere attualmente rientrante nel, nel, sesto, nel sesto municipio, eh, da molti anni eh, questa, questa parte, appunto è quella che riprende insomma, la via di Torre Spaccata fino a via eh, toponomasticamente eh, rientrerebbe in realtà eh, da sempre nel quartiere di eh, Don Bosco. E tuttavia la delimitazione territoriale dei municipi, quindi nonostante unità, eh, se vogliamo, dal punto di vista storico, sociale e eh, in un certo senso anche urbanistico eh, di, questo, di questa porzione appunto di territorio, eh, in realtà il municipio, insomma, eh, quando sono stati insomma, individuati a suo tempo, molti anni fa, eh, le delimitazioni così appunto delle, tra un municipio e un altro quindi tra quello che è l'attuale settimo e l'attuale sesto eh, ci si è quindi ritrovati a dividere in due eh, appunto un quartiere e quindi questa proposta è stata presentata insomma tra l'altro eh, nel senso il presidente l'ha trasmessa a noi in commissione come previsto dal, dal regolamento quindi l'abbiamo eh, esaminata eh, c'è stata una prima discussione, un primo dibattito dove eh, erano anche presenti i municipi che voglio ringraziare quindi sia il sesto che il eh, settimo municipio rispettivamente quindi sia i presidenti della giunta del consiglio, i sì. presidenti dei consigli eh, municipali perché comunque eh, a seguito anche di quel dibattito eh, c'è stata poi la eh, presentazione insomma eh, di questa proposta eh, politica, di proposta di delibera di, di iniziativa consigliare, che, però, eh, come già detto è figlia come dire, di un'istanza del territorio che prende numero eh, importante anche di cittadini che ovviamente richiedono da tempo insomma da molti anni questa eh, riunificazione eh, si tratta eh, appunto come ho detto di una vera e propria riunificazione quindi di una porzione di un quartiere che era stato come dire eh, nel passato separato da, da Don Bosco. E, e, I municipi anche si sono ovviamente espressi all'interno di questo percorso eh, e quindi supportando e sostenendo certamente eh, questo tipo di proposta. E la proposta quindi ha questo impatto di modificare eh, precisamente, eh, se mi date anche un secondo, eh, la la proposta di delibera per precisare ancora meglio eh, quale sia il punto. Ecco, in buona sostanza con, eh, con questa proposta di delibera noi andiamo... Eh, la, la, la parte di delimitazione territoriale tra settimo e sesto municipio, che appunto abbraccia eh, e quindi eh, poi di fatto via di Torre Spaccata, rientrerebbe all'interno, quindi tutta quella sezione che da dal da Palmiro Togliatti da una parte e Casini dall'altra, eh, rientrerebbe all'interno appunto del settimo. Eh, municipio. C'è anche un elemento di carattere amministrativo che oggi l'attuale delimitazione territoriale di questo punto, tra sesto e settimo, è una delimitazione territoriale che non ha, come dire, dal mio punto di vista, una eh, chiara eh, definizione, perché è come spesso è accaduto anche nelle delimitazioni territoriali dei territori eh, e municipali, è, diciamo, su una linea d'aria. quindi alle taglia anche delle porzioni magari di, eh, no, di, di territori, di, di proprietà, mentre l'operazione eh, e la proposta appunto che arriva dal basso e, che, e quindi con la quale eh, oggi l'Assemblea Capitolina eh, si, eh, è chiamata ad esprimersi e per i quali servono 25 voti, eh, quindi una maggioranza eh, qualificata per poter fare in modo che questa proposta possa entrare in vigore. Ehm, Appunto con questa modifica si va quindi anche a risolvere un, un problema di carattere amministrativo poiché questa delimitazione eh, prende come punti di riferimento eh, appunto mh, quello ovviamente viario e stradario come dovrebbe avvenire eh, di norma quando eh, si predispongono quindi delle delimitazioni territoriali, ecco, il tema della, della, della geografia e anche di come effettivamente una comunità territoriale debba essere riconosciuta è ecco, storicamente ehm, l'articolazione della città di Roma eh, a, è come dire, stata eh, strutturata e sviluppata sulla base appunto eh, prima di tutto della toponomastica quindi quartieri, rioni, suburbi, zone e eh, dal punto di vista magari urbanistico con zone che sono sovrapponibili. Quindi se poi andiamo a, a verificare e a identificare eh, quelle che sono effettivamente mh, le, i nodi principali dei territori, ecco, eh, ci troviamo appunto quindi sui quartieri, cioè sulla, eh, sul, su una porzione di territorio sicuramente più ristretta che però rappresenta comunque una comunità. Ecco, quindi noi oggi. In realtà, eh, questo secondo me è la cosa importante oggi, dal punto insomma, che, che mi sento di, di, di rilevare. Oggi non stiamo soltanto eh, come dire, cambiando un confine, oggi stiamo riunendo una comunità. Questa è effettivamente l'oggetto della proposta e questa comunità non, non, non è partita come dire, con un percorso eh, dall'alto, come alle volte magari no, di, di geografia, eh, istituzionale eh, o legata da un certo punto di vista magari a ragionamenti o calcoli no? eh, seggi o cose no, eh, parte da un'esigenza del territorio e, e riconosciuta ovviamente anche dai vari livelli istituzionali c'è un supporto eh, secondo, secondo me insomma anche da un punto di vista storico, sociale e urbanistico affinché questa, questo territorio possa effettivamente essere eh, riunito. Quindi, questo è un po' l'oggetto ecco, della proposta con i vari interventi eh, nel deliberato. La proposta entrerà in vigore con le prossime elezioni. Quindi, di fatto, con la, le, le prossime elezioni, quando ci saranno coloro che oggi sono residenti in quel quartiere, in quella porzione di quartiere quindi eh, voteranno eh, all'interno non più del, del sesto, ma del settimo municipio, quindi di fatto eh, l'impatto eh, da questo punto di vista eh, resta eh, come dire, rinviato all'ambito elettorale. C'è da dire che questa proposta è stata sottoposta ora in Assemblea Capitolina, nel passato è capitato anche altre delimitazioni territoriali molto più prossime alla, alla scadenza come dire elettorale questa siamo a gennaio c'è anche molto tempo per poter sviluppare come dire anche accompagnare il percorso quello che poi sarà la prima fase transitoria dei sei mesi per poi il consolidamento anche amministrativo dell'anno eh, successivo e anche su questo punto c'è un, un ordine del giorno che ho depositato per come dire rafforzare questo indirizzo e accompagnare il percorso di questo territorio. Grazie.